Miriam, partiamo, cominciamo, yes. cominciamo. cominciamo eh. alla grande direi, cominciamo alla grandissima con una speaker d'eccezione e siamo veramente tanto tanto felici di dare il benvenuto qui sul palco del Freelance Camp Money Edition a Muffet Bunges. Ciao, Mafe! Ma fa in versione super primaverile. Ma guarda. Sì, sì, sì. sì. Sono, mi sono creata uno spazio con i, i miei colori, i miei fiori, il rosmarino, tutti i miei Bellissima. poteri magici. Ah, che meraviglia. Anzi, facciamo vedere anche tutti i vari totem. <ride> sono, sono protetta. Benissimo. Mafe. Eh, ci parli di, di come il cazzeggio di oggi si trasformerà nel fatturato di domani, e questo ci fa molto piacere perché noi amiamo lavorare, ma amiamo moltissimo anche cazzeggiare. Quindi non vediamo l'ora di trasformare tutto questo in motore per i prossimi anni della nostra vita. Ti sì. lasciamo la parola. Grazie. E grazie e saluto tutti, ho fatto già un giro anche nelle stanze, anzi in realtà mi ero persa già a chiacchierare in una delle stanze in particolare quella della tequila, e questo ci introduce bene con il discorso del, del cazzeggio, del perdere tempo e del soprattutto darsi il permesso di perdere tempo, che è una delle cose che eh, è più importante, quindi tra tutte le cose che posso raccontarvi è proprio concedersi il permesso di esplorare, di uh, aprirsi e per favore non mettete questa cosa nella to-do list, cioè nel momento in cui noi facciamo diventare qualcosa, uh, un fare, un'attività, un dovere, un uh, ah mi devo ricordare di cazzeggiare, insomma capite anche voi che non, uh, non funziona, non è quello il senso della... Del ragionamento. È un ragionamento che è nato appunto non come un ragionamento ma come una scoperta ed è nata dalla mia esperienza personale, professionale, perché, come probabilmente qualcuno di voi mi ha già sentito raccontare, io ho iniziato a usare eh, le chat, gli strumenti di comunicazione digitali assolutamente per caso, in un momento storico in cui non se ne parlava, non ne parlava nessuno, era praticamente, diciamo, impossibile. Arrivarci se non ci lavoravi dentro o se come nel mio caso assolutamente per caso e quello, che ho, quello che è successo e quello che poi ho cercato un pochino di imparare a fare, a capire, a vedere è che dieci anni dopo aver perso sostanzialmente un anno di vita in videotel quindi chattando in videotel mi sono ritrovata a essere incaricata di gestire una delle prime importanti online community italiane proprio perché dieci anni prima avevo perso un sacco di tempo con il videotel e alla fine mi sono resa conto e ancora adesso lo faccio che c'è proprio un periodo di tempo che ho misurato non in dieci anni ma in quattro anni tra l'esplorazione libera e la curiosità di approfondire qualcosa e il momento in cui questo qualcosa mi diventa utile professionalmente aumenta il mio valore professionale e visto che siamo qui per parlare di soldi e di fatturati aumenta il mio costo orario quindi io sono sempre quella del cercate di vendere cara la pelle a consuntivo cercate di ricordare alle persone che vi comprano che il vostro tempo è un costo e che loro devono far rendere il loro investimento e quindi devono uh, usarvi bene e non sprecare il loro tempo. Quindi facendo proprio questa velocissima sintesi adesso entrerò un po' più nel merito delle tre componenti che vi ho indicato nel titolo che sono il categgio, gli errori e il fatturato uh, perché appunto uh, dobbiamo cercare di ricordarci di guardare in indietro, di guardare indietro in modo che ci sia utile quello che abbiamo esplorato e quello che abbiamo sbagliato e volevo partire anche da un po' una espressione che nel nostro linguaggio, il nostro linguaggio novecentesco è pieno di espressioni tipo chi dorme non piglia pesci, eh, chi non lavora non fa l'amore che era una canzone di Adriano Celentano e Claudia Mori ma anche di lavorare a testa bassa, ok? Mettiti giù, attenta, lavora, non pensare ad altro, non... Ecco, eh, lavorare a testa bassa può essere anche molto gradevole, molto gratificante, purché ogni tanto ci ricordiamo di alzare la testa, di guardare intorno, di guardare dietro, di guardare sotto, di guardarci dietro la spalla, di magari così anche facendo di muovere un po' le cervicali e di non irrigidirci, ma di esplorare anche in direzioni, e questa è un'altra cosa abbastanza uh, utile e importante, anche in direzioni che non ci piacciono. Uh, qualunque sia il vostro lavoro non vi farà male esplorare qualcosa che proprio vi, uh, diciamo, vi allontana, vi respinge, vi distrugge. Perché vale la pena di andare a vedere, di cercare di capire perché avete questo disagio. E quindi lavorare a testa basta? sì, magari nei tempi del pomodoro, no? 20-25 minuti, entri nel flusso, e ti concentri, ma in tutto il resto del tempo io vi invito a esplorare tantissimo. Uh, nel, nel mio ultimo libro uh, il cazzeggio mi è stato consigliato di uh, rinominarlo in flanerie, e la flanerie è un modo elegante di dire cazzeggio, è un'espressione di Baudelaire che amava molto esplorare Parigi camminando, perdendo tempo e quindi lasciandosi guidare dalle sue, dalle sue passeggiate. E flanerie e cazzeggio sono la stessa cosa e sono anche, possiamo dirlo ancora in un altro modo, il pane e le rose. Quindi noi vogliamo il pane, vogliamo lavorare, vogliamo essere pagati, vogliamo guadagnare bene ma vogliamo anche le rose della godere di quello che facciamo, del non soccombere sotto il peso degli impegni e della mettere a frutto le cose belle che abbiamo scoperto e che abbiamo in, imparato in un certo senso. E quindi questa esplorazione libera che, ripeto, deve essere curiosa e deve essere assolutamente non strutturata. Proprio ieri sentivo Maria Giovanna Luini, che è un'oncologa eh, molto brava anche gli aspetti diciamo di psicooncologia, psicoterapia, che si spinge anche a esplorare per i tarocchi, che presentando il suo corso diceva proprio non vi dirò che cosa c'è nel corso perché a me non piace sapere quello che farò, non mi piace uh, sapere quello che accadrà. Voglio andare a vedere con voi quello che uh, faremo di quello che stiamo vedendo, di quello che stiamo esplorando e quindi il andare avanti, il curiosare, il capire al momento giusto il Kairos che tutto quello che avevo imparato, capito, cazzeggiando per forum, newsgroup, blog, facebook, twitter, instagram, twitch, dao, uh, youtube, e, uh, barcamp, uh, raduni, tutto quello che mi è sempre stato detto, questo non c'entra niente con le aziende, non c'entra niente con il tuo lavoro, cosa vuoi che me ne freghi a me che vendo... Uh, non lo so, grandi opere e uh, faccio ponti o faccio tondini di ferro o condizionatori o vacanze cosa vuoi che me ne freghi? dei fiori? cosa vuoi che me ne freghi? dei blog? cosa vuoi che me ne freghi? dei reel? e figurati se faccio i balletti su tiktok torno indietro nel giro di quattro anni tutto quello che mi è stato detto cosa perdi tempo con quello che ho appena citato mi è stato chiesto e a quel momento lì io ero pronta a Ricordare quello che avevo provato, quello che avevo capito, quello che avevo vissuto, e quindi il mio vero, diciamo, superpotere come consulente è quello di aver vissuto tutto dall'altra parte, quindi dalla parte di chi abita questi mezzi, di chi li usa davvero, e applicarli per aumentare il valore che io trasferisco ai miei clienti. Uh, questo passaggio qui di ricordarci quello che abbiamo vissuto, quello che abbiamo capito e applicarlo al momento giusto, fosse anche 4, 5, 6, 10 anni dopo, si fa usando due competenze, eh, diciamo, del nostro cervello, che sono una positiva e una negativa, quella positiva è il riciclaggio neuronale. Chi di voi ha letto Marian Wolf, Proust e il Calamaro, sa che il riciclaggio neuronale è il modo in cui il nostro cervello riesce a leggere. Quindi il nostro cervello applica alle lettere il riconoscimento delle immagini e facendolo molto velocemente, quindi imparando con fatica a leggere, ma poi ci dimentichiamo di aver fatto fatica a imparare, noi sostanzialmente dimentichiamo che le lettere sono immagini e leggiamo dei testi. Il riciclaggio neuronale è utilissimo per capire per esempio... Cosa c'entra lo storytelling di Avengers, Guerre Stellari e the, the Good Doctor o The Good Wife con una campagna pubblicitaria su Facebook o con la scrittura di un articolo per la, la content strategy. Quindi cercare di trasportare quello che abbiamo capito in un altro contesto. Per farlo dobbiamo sconfiggere l'altro diciamo, modo del funzionamento del nostro cervello <coughs> che quello che Nassim Taleb chiama la dipendenza dall'ambito. Eh, Taleb, che è uno studioso, un ricercatore apprezzabile, ma non diciamo, eh, digeribilissimo, un po', un po' orticante, dice appunto noi umani siamo stupidi perché dimentichiamo che tante cose che abbiamo imparato in un ambito dimentichiamo di poterle applicare in un altro. E quindi arrivando anche verso la fine della, del mio intervento e verso la la sintesi, la conclusione di quello che abbiamo detto, a uh, cosa vi sto invitando a fare? Vi sto invitando a ricordare quello che avete capito, ricordarvi quello che avete sbagliato, perché tutti noi abbiamo mandato in chiaro un messaggio che era rivolto alla a una persona in particolare, tutti noi abbiamo sbagliato i toni, tutti noi non abbiamo capito, tutti noi abbiamo usato male uno strumento, tutti noi abbiamo fatto degli errori anche professionali di fare un costo, di fare una proposta, di usare il linguaggio sbagliato. Ecco, se noi mettiamo insieme uh, cazzeggio, flanerie, rose, errori, rosichi, fastidi e con il riciclaggio neuronale mescoliamo il tutto, e lo, facciamo una sintesi e ce lo ricordiamo al momento giusto, cosa stiamo facendo? Stiamo nutrendo il nostro pilota automatico. Il nostro pilota automatico fa un sacco di lavoro fantastico, ma se noi rimaniamo col pilota automatico di quando abbiamo finito di studiare, siamo superati dal mercato, siamo in balia di tutto quello che succede e ci perdiamo. Se noi nutriamo il pilota automatico non di benzina, non di ingredienti duri, ma di fantasia, creatività, divertimento, piacere fisico, meditazione, risate, esplorazione, Avremo un pilota automatico che unito a tutto quello che sappiamo del nostro lavoro e della nostra professione ci porterà a sentirci più sicuri di quello che vendiamo e quindi di vendere cara la pelle che è quello che per me è la cosa più importante che auguro a tutti voi così da avere più tempo per cazzeggiare e andare avanti così. E con questo vi saluto e non vedo l'ora di ascoltare gli altri. Grazie Mate. Condivido uh, totalmente eh, dobbiamo uh, farci pagare bene per poter avere più tempo per uh, nutrire uh, la nostra mente, la nostra anima con cose che non siano semplicemente ecco, Grazie per aver detto Anima, che era la parola che mi ero segnata, perché io avevo vedete. <ride> Poi ve la fotografo, Anima sono completamente d'accordo. E... Ti ringrazio e ci vediamo di là a chiacchierare e, e le prossime volte speriamo dal vivo. Speriamo. Okay. <ride> Ciao.